video smr spero che stiate molto bene di fare praticamente qualche rigettina, sperimentare qualcosa, no? Siamo abbastanza pasticcioni e quindi ho pensato che poteva tornare utile o essere comunque in intrattenimento questa tipologia di video, ovvero. ci girato il cazzo così abbiamo cioè c'è venuta questa voglia di pasta sugo e polpettine perché perché io diciamo io l'ho scoperta da poco grazie appunto alla mamma della mia ragazza e buonissima buonissima sono passato in macelleria ho visto lì il macinetto il macinetto di manzo leggendario diciamo e allora che fai sia a Qui ovviamente c'è ce, ce n'è aggiunto poco, va più o meno ad occhio. Dopo, ovviamente, ha impastato il tutto. Le, le due boccette che non ho già visto se, sono, se, se le ha già messe. Le due boccette di spezie che ha usato sono semplicemente. sapere perché poi le altre appunto sono tutti un po' condimenti, l'uovo che abbiamo usato è appunto uno e soltanto passa e si fanno le palline ovviamente piccoline e si lascia tutta da parte e si passa un attimo ai fornelli passati ai fornelli cos'è che dobbiamo fare? Scaldare una pentola io vi consiglio questa qua perché queste pentole qua sono. Lo fate friggere un attimo A me mi è scappato perché avevo scaldato abbiamo prima eh, avendo fredda cotto le polpette e poi messo in su messo, messo la passata di pomodoro però eh, generalmente per fare una cosa più diciamo gustosa eh, andrebbe appunto messa prima la passata di pomodoro e dopodiché immerso le polpette e fatto andare il tutto per una mezz'oretta ipotesi in modo che si cuocia lentamente si, si amalgama un po' il tutto e spa che abbiamo messo via quest'anno boh. quindi non ce la siamo gustata alla fine e purtroppo non c'è neanche il video eating nei prossimi se appunto vi piace questa serie se vi piace cioè serie appunto quando capita che faccio Se non vi spiego, se vi vorreste dare uno schiaffo, se mi vorreste dare i due, e noi semplicemente.